Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso conto che il dolore e la sofferenza emotiva servivano a ricordarmi che stavo vivendo in contrasto con i miei valori. Oggi so che questa si chiama autenticità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, ho capito quanto fosse offensivo voler imporre a qualcun altro i miei desideri, pur sapendo che i tempi non erano maturi e la persona non era pronta anche se quella persona ero io oggi so che questo si chiama rispetto quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare ho smesso di desiderare una vita diversa e ho compreso che le sfide che stavo affrontando erano un invito a migliorarmi oggi so che questa si chiama maturità quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare ho capito che in ogni circostanza ero al posto giusto e al momento giusto e che tutto ciò che mi accadeva aveva un preciso significato. Da allora ho imparato ad essere sereno. Oggi so che questa si chiama fiducia in se stessi. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare non ho più rinunciato al mio tempo libero e ho smesso di fantasticare troppo su grandiosi progetti futuri. Oggi faccio solo ciò che mi procura gioia e felicità ciò che mi appassiona e mi rende allegro e lo faccio a modo mio rispettando i miei tempi oggi so che questa si chiama semplicità quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare mi sono liberato di tutto ciò che metteva a rischio la mia salute cibi persone oggetti situazioni e qualsiasi cosa che mi trascinasse verso il basso allontanandomi da me stesso all'inizio lo chiamavo sano egoismo ma oggi so che questo si chiama amor proprio quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare ho smesso di voler avere sempre ragione e così facendo ho commesso meno errori oggi so che questa si chiama umiltà quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare mi sono rifiutato di continuare a vivere nel passato e di preoccuparmi del futuro. Oggi ho imparato a vivere nel momento presente, l'unico istante che davvero conta. Oggi so che questo si chiama benessere. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso conto che il mio pensiero può rendermi miserabile e malato, ma quando ho imparato a farlo dialogare con il mio cuore, l'intelletto è diventato il mio migliore alleato. Oggi so che questa si chiama saggezza. Non dobbiamo temere i contrasti, i conflitti e i problemi che abbiamo con noi stessi e con gli altri, perché perfino le stelle a volte si scontrano fra loro, dando origine a nuovi mondi. Oggi so che questa si chiama vita.